Benvenuti in questo nuovo video su Halo Infinite. Io sono GlacialSphere e siamo di nuovo nel multiplayer. Mentre ricerca la partita, ho messo partita casuale, quindi ci può capitare qualsiasi modalità. Vi ricordo di mettere un mi piace se la serie vi sta piacendo, di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti e anche di aggiungermi online se volete giocare con me e potreste anche apparire in alcuni video. Apparire. Essere sentiti in alcuni video in caso, in caso appunto ci state anche con la voce Ok, ha già trovato la partita Uh, è una partita che è già iniziata Ok, è una partita che è già iniziata Quindi vediamo un po' come siamo È un massacro? Sì, mi sembra un massacro eh... Ecco, entrare in una partita che è già iniziata non mi piace mai molto come idea Però mi rendo conto che è utile quando qualcuno appunto lascia la partita Perché se qualcuno lascia la partita eh, Il team Di quello che ha leftato Sarebbe condannato a, a giocare sempre in uno in meno Così facendo invece si scongiura questa cosa Ce l'ho dietro? E correre in, in mezzo alla mappa Senza scudi non è proprio Il massimo della scelta però eh, anche quello era senza scudi Buono <ride> Dai raga Dai raga No, no, no, non subire danni Ok uh, Che culo Prova a venire su Ti prendi una granata in testa che... che la metà basta Ok. Preferisco un attimo mettermi qui dietro. E poi andare magari da dietro. Vediamo se vengo sgamato. Il che è probabile perché... Uh! No! Stavo andando così bene. Forse con la pistola l'avrei ucciso. Forse sapete... Facendo tutti i headshot, eh. Facendo tutti i headshot, forse con la pistola l'avrei ucciso. E eh, qua però non va bene. Eh? Non va bene stare così esposti. Eh, infatti, è arrivato un tizio dal lato e non l'ho manco visto perché non stavo nemmeno guardando la la. Sì, buonanotte la webcam. La minimappa. Eh, questa me la prendo. È un'arma carina che devo però ancora iniziare a utilizzare Imparare a utilizzare bene. Guardali, tutti là sono! se riesco a tirare un paio di belle granate. Eh l'ho colpito qualcuno. Eh. Sì, l'assist l'ho preso. Eh. Che esplosione che mi son beccato in faccia. C'era un nemico qui, eh. Ok, ho... ho fregato un po' la, la kill a quel tipo. Però. Vabbè. Mmm, Cacchio sono Non ero abbastanza vicino da fargli il mili. Dai bravi bravi ragazzi L'avete ammazzato Dai andiamo così Dove sono i nemici di qua Eccone uno là in fondo No Il mio amico lì è morto Eh due contro uno Non è stata una buona, una buona scelta Anzi erano pure tre Dai raga ammazzateli Ammazzateli su di voi Per finire il lavoro Mimetizzazione attiva in arrivo Non sarebbe male Però Eh no no no no no no No mi sono andato a imbucare In un posto orribile No no no Devo, devo ricongiungermi con i miei compagni E stare più con loro Decisamente Decisamente Tipo qui Attaccano da qua eh, si sì, attaccano da qua. No, dai, non, non posso morire. No, dai, non ci credo. Ho fatto una di quelle cazzate. Proprio una di quelle cose Quando, vedi, quando la vedi fare qualcuno, fai un face palm gigante. E dici, ma quanto coglione! E infatti, me lo dico da solo qua. Ok, ho aiutato. Prova solo a cadere, che, che vedi. Sì, bravo lancio una dinamo, Che cazzo è una dinamo. In alo perlomeno. Allora, come fuce la battaglia di in era goloso Però Però Però <ride> Eh, caro, vi, vi spavuita Non hai ancora capito cosa... Co come funziona Halo le <ride> granate di Halo probabilmente Attenti, attenti, attenti là Ok, è morto Munizioni scarse, eh, questo non va bene Vabbè, ok, ho fatto, ho fatto uno scambio a barre. una serie di uccisioni Non sto andando male, eh questa è una delle poche volte in cui in video finalmente mi registro che sto andando, sto andando bene in una partita. Ok, seguiamo i nostri compagni. Andiamo con lui. quello che mi ispira più fiducia. Eccone la 1. Stanno facendo il nostro stesso giro, eh. Quindi difficilmente li troveremo in faccia. Come Sconfitta. Eh, 39.50 mm. Era difficile recuperarla, eh. Però dai, perlomeno ho portato un, un buon aiuto ai miei compagni di squadra. Però vabbè, questa era una partita già iniziata, è andata così. E, e via. Ok, dai, andiamo subito a farne un'altra. Vai, vai, ricerchiamola. Ricerchiamola. Vai così. Ok, forse l'ho trovata subito, partita rapida, 8 su 8. Dovrei anche iniziare a personalizzare il mio Spartan, effettivamente, eh? perché è lì è quello base da una vita. Solo che purtroppo da quello... avevo provato a personalizzarlo mentre ricercavo la partita, che è una cosa abbastanza comoda da fare per risparmiare tempo, eh... ma mi usciva dalla, dalla ricerca, quindi ho smesso. ho smesso di provare. Perché no? Preferisco a questo punto ricercare la partita e la personalizzazione dello Spartan. Verrà quando avrò anche dei pezzi un po', un po più interessanti. Per adesso sono solo a livello 5 di Battle Pass, quindi. A voglia. Tra l'altro, ci tengo a precisare che non sto pagando per avere una crescita più, più veloce nel Battle Pass. E questa è una cosa che devono assolutamente fissare dal mio punto di vista. Perlomeno dovrebbero dare dei bonus a chi ha il Game Pass. Perché così chi ha il Game Pass viene praticamente assimilato a tutti quegli altri che invece giocano il gioco eh, proprio free to play senza alcun tipo nemmeno di, di abbonamento eh, quindi secondo me dovrebbero dare un bonus a chi ha Game Pass oppure direttamente fissare la, la dannata progressione perché progredisci troppo lentamente io no, non ho giocato tantissimo eh. Questo, questa è la progressione che vedete di un tizio che lavora full time non ha come unico hobby i videogiochi e come videogioco non ha come unico videogioco da giocare Halo Infinite Quindi ok non è uno che ci passa le giornate Però ci ho giocato parecchio Ci ho giocato parecchio e E questo è quello che ottengo alla fine 5 cioè... livelli insomma Per fortuna che è caduto quel tipo però non voglio andarci contro Sono, sono stupido Sono stupido Eh l'han presa l'han presa raga Non dovevate lasciarne solo uno però a difendere la bandiera eh, purtroppo devo dirlo Capture the flag Cattura la bandiera Quello là scudo. Cerco di toglierglielo un po' eh, volevo, Stavo dicendo capture the flag È la modalità che preferisco meno perché si, eh, si basa troppo sul gioco di squadra. Ah, ok, sta zitto. E basandosi molto sul gioco di squadra, eh, diventa difficile giocarla se non hai appunto un team in, in chiamata. Molto più delle altre, in realtà. Perché qui c'è un unico obiettivo, c'è attacco e difesa. Eh, nelle altre, come per esempio il Teschio, puoi anche giocartela. Eh. Eh. Puoi anche giocartela senza appunto Troppi, troppi problemi Senza un team Buono Ma hanno un po' di problemi questi Forse ho qualche problema di connessione Eh sì, sto laggando io o sto laggando io, o laggando loro, o sta laggando il server in generale, quindi capisco perché si sono comportati in quella maniera così strana. e eh, questo sta palesemente laggando. Eh. Cioè, o sono tanto scarsi, o stanno laggando. Eh, le possibilità sono queste. Eh, sto, sto, o sto laggando io o stanno laggando loro insomma Quindi mm, Mi sa che sto laggando io Però è strano non ho alcun tipo di download attivo Almeno da quello che so A meno che non sia partito un download casuale Questo mi è caduto davanti o Ok Oddio ma per la prima volta Forse sono io quello che lag Che fa impazzire tutti Ok non è una bella cosa però È divertente Guardali, guardali Non capiscono chi li sta colpendo Sono completamente disorientati Ma se prendessi la bandiera? Ma no, dai Facciamola prendere a loro Io preferisco sparare Ok, però ho fatto un assist Buono così dai, dovrebbero riuscire a portarne un'altra. Bonus. Ok, abbiamo vinto Bisteccacolare. Ok, hello Ok. Voglio conoscere il nome di chi ha localizzato italiano Bisteccacolare. Mi porta sempre in posti così belli. Ok, va bene. E niente, anche questa partita è durata pochissimo. Quindi, direi di fare un bel. Non c'è due senza tre e farsi anche un'altra un bella partita vediamo cosa mi capita ora sarebbe bello avere un video in cui faccio tre partite differenti quindi abbiamo avuto un teschio una... no, o meglio il teschio l'abbiamo avuto nello scorso video Qui abbiamo avuto un massacro un capture the flag ora sarebbe divertente se uscisse un teschio oppure una, una roccaforte vediamo un po' cosa esce però non mi minamento nemmeno se esce di nuovo un massacro da vivere dall'inizio alla fine eh. su quello non mi minamento Spero più che altro non esca di nuovo un Capture the Flag. Quello, quello no. Dai. Le missioni che ci sono attualmente, quali sono? Uccidono Spark con lo straziatore. Eh, Completa una partita a controllo totale. Completa una partita a conquista la bandiera nel PvP. Ok, beh allora guarda, a questo punto se mi uscisse un'altra conquista della bandiera non sarebbe nemmeno così malaccio. Almeno mi completo la missione. Allerta meteo i danni elettrici ripetuti inflitti a un nemico creano archi di elettricità che possono trasmettersi a nemici vicini. Ok. I veicoli che accumulano sostanziali danni da folgorazione perdono mobilità. Rocaforti. Si riferiva all'EMP o a qualche altra meccanica che hanno aggiunto? Perché l'EMP c'è sempre stato in Elo. Oddio, sempre no, mi sembra che in Elo 1 non ci fosse. Il colpo di EMP che va. A attivare momentaneamente i veicoli Ok vai Tre partite su tre diverse eh, Andiamo su Dove stanno andando loro? Su B Andiamo su B Questo non lo prendo io Cacchio Avrei dovuto sgranatare un po' anch'io prima Di iniziare a sparare con il laser però mi stavo divertendo a laserare la gente. Ok, loro stanno conquistando C e non va bene. Dai, raga te l'ho lo... lasciato con un HP. Uccidilo, no? Oh, bravo. Questa ce la conquistiamo noi. Ora vado su Bravo ad aiutare le... quel, quel tizio. Che sicuramente arriverà qualcuno a romperli i coglioni Guarda lì, guarda lì, guarda lì Eeeh, Fiero col lancerazzi Vai coprimi col lancerazzi che io vado A fare un po' di casino qui Ok Questa me la prendo io Da dove arrivano? Da là? Dove sono i nemici? Sono andati su C No, no, stanno conquistando Ah, sono su B, ok sono su bravo quindi vado ad aiutare il breaded string lì Esploso è Ok Raccolgo un altro po' di granate che fanno sempre piacere Eh quello aveva le idee un po' confuse Vado ad aiutare questo Nostro amico oh, Salvatore qua eh O una, una, una, una medaglia salvatore o una medaglia kill steal Scegliete voi Ok la roccaforte alfa è persa C'è ancora Brad e Singer Mi sa da aiutare eh no no, no no no no no no Non capisco dove mi stanno sparando Via via via mi rifugio qui dietro Devo ricaricare i miei scudi Ok Ok, buono Devo andare ad aiutarlo No, quello, quello cos'ha? Un razzi? No, minchia, no no, no, no, no Sei fuori Prenditi una granata in faccia e non rompere uh. <ride> Esploso proprio un altro Ok, buono, buono, buono Una giornata memorabile Davvero una giornata memorabile, sono d'accordo, cara Ia. Allora, là ce n'è uno, spazio. attenti. Ah, no, no, bisogna andare subito ad aiutare là: ad aiutare su C. Guardalo là, guardalo lì. Ma cosa fa quello? Campera? Ah? È fermo. Allora, ce avevamo uno dietro, eh. Attenti, perché potrebbe arrivare da là. Attenti, che ce n'è uno che potrebbe arrivare da là. Ok, non sembra voler arrivare. Eh, continuiamo così. Allora Andiamo su Ma là c'è ancora quello fermo Vabbè io lo uccide tanto è fermo Quindi cavoli suoi Allora con... Conquisto A Quello però doveva morire Eh, e... cacchio È arrivato da dietro non me ne sono accorto E mi ha ucciso malamente Intanto guardavo lì per vedere come stava avvenendo la registrazione eh, Non sembra venire troppo male Anche se purtroppo con OBS eh, Con OBS la qualità scende un po' purtroppo ecco, Stavo rischiando di morire malissimo In un modo davvero stupido uh, Io direi di andare su Charlie Ma c'era un nemico lì? No Ok mi sono confuso eh, Charlie non la sta difendendo nessuno Davvero Ah no guardalo lì Ok munizioni in esaurimento Dovrei prendere Delle munizioni Dammele tu le munizioni eh, Grazie Andiamo su alfa Andiamo su alfa Doppia uccisione, buono! E questo ha voluto fare lo sborone. Mm, non l'ho visto, pensavo fosse molto più lontano. Ok, buono, l'ha ucciso lui. Oh, sto andando benissimo questa partita. <ride> è forse una delle mie partite migliori. La rocca forte Charlie è persa. No, la rocca forte Charlie. Vabbè, c'è da dire che anche ho ucciso tipo tre volte una FK, eh Avevo un lanciarazzi questo? Ah, avevo un lanciarazzi, no Dai, lo uccido io, buono E... arrivano da qua, sì E a quello, poverino, mi sa che è uno che ha appena iniziato a giocare Oh, no, no, no, cacchio Across the map, così, è bravo, eh È stato bravo, tra l'altro con una pistola Quindi è ancora più difficile Ok, andiamo Ah, no, no, no, no, no 2v1, no, ok, ok Ho reagito bene Eh, devo riconquistare Charlie eh. Vado a riconquistare Charlie Vediamo come... Ah, qui non mi sembra ci sia nessuno. C'era un tipo la... che è andato via, però. Non sembra voler risalire. No, invece torna incazzatissimo. Ok. Vediamo se riescono a riprendersela. È tornato incazzatissimo. Però, per fortuna, ho reagito bene. Ah, prendiamo la, la schivata. Andiamo a conquistare... Eh, bravo. Ok, siamo su bravo e Charlie, loro per forza sono su Alpha ok l'idea. Il nemico ha conquistato alfa. Scusate per la breve interruzione, continuiamo. Ecco qua. Conquistiamo Charlie. Eh, guardali là, Guardali là. Attenti le granate. Ok, assist uccisione, buono. Mmm, cacchio. Eh no, questa cosa. Su questo mi devo ancora allenare bene. Il dare il melee al momento giusto e alla distanza giusta. Non è così scontato come sembra, eh. C'è ancora il nemico qui sopra? Sì, c'è. Modossa esplode. Spenker esplode, Non ci credo. Ha vinto ancora lui con la spallata Godo po Posso dire Godo? Posso dire Godo due volte <ride> Ma tra l'altro stanno vincendo loro Cioè incredibile A me sembrava di essere super in vantaggio Ok Ok Tripla, tripla, buono Andiamo a conquistare alfa c'è un nemico che mi arriva alle spalle magari No? Ok Eh sì Con questa bisogna essere assolutamente precisi Eh purtroppo la rocca forte Charlie è andata Però io mi metto qui Eh ma tutti e quattro su Charlie siamo venuti Cacchio Bisogna andare subito a riconquistare Alfa uh. Buono, abbiamo vinto Grande bro, festeggia Ok Buono, buono, mi sono piaciute queste tre partite Ottimo, ottimo così Bene, questo gioco continua ad essere divertente Sono davvero contento E tra l'altro siamo ancora in beta Aggiungeranno un sacco di altre modalità e ovviamente la modalità che aspettano tutti è Grifball. Se non sapete cos'è Grifball andate a vedere andate a cercarlo su YouTube, è una delle modalità più divertenti e stupide di Halo. Comunque, questo video può finire qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. La graça sfida è tutto, al prossimo video!